finché avrò forza e entusiasmo, come disse il grande Pino Daniele, chi ama la musica come me, lui disse sul, sul palcoscenico ci sta fino a che muore. Se non fossi un musicista sarei, sarei sicuramente un pilota automobilistico perché ho avuto questa passione, l'ho continuata anche con un caro amico che si chiama Giorgio Faletti. Eccoci qua, siamo in macchina, stiamo andando a quello che non è un concerto, in questo caso è un firmacoppi. Come stai? Sarà 40 anni che non ti vedo. Eh sì, eh!